Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio farvi vedere come si installano le skin personalizzate su R-Factor 2 Cosa che potrebbe sembrare semplice, in realtà ha bisogno di qualche passaggio, quindi mi permetto oggi di proporvi questo mini tutorial Allora, primissima cosa da fare prima di scaricare qualche, qualsiasi skin è andare sullo showroom dell'auto eh, il quale desiderate appunto installare una skin quindi cosa faccio? Vado sul single player di RFactor 2, come vedete siamo qui nella selezione dei veicoli, andiamo sullo showroom, aspettiamo che carichi una delle prime skin e eh, appena è caricata, come vedete qui ce n'è già una eh, praticamente personalizzata, quindi ho installato già un paio, cosa facciamo? Andiamo a, a cliccare su crea directory, d'accordo? Crea directory e a questo punto vi va a creare eh, una directory personalizzata adesso cerchiamo di farvela vedere che è questa qui che si trova praticamente sotto steam, SteamUp common, rfactor2 user data, player setting e porsche 911 rsr, RSR scusatemi eh, che questa directory qua ha creato nel momento in cui noi abbiamo creato su crea directory e una sottodirectory con questa stringa nk 36112 e 9 c cdb qui dentro ha creato in automatico eh, appunto dei file cioè dei dds oppure dei punti masse che sono dei file compressi appunto di questi dds che compongono questa skin e in automatico quindi crea questa directory qua quindi a questo punto questa directory è creata posso dentro andare ad installare eh, le mie skin, allora come vedete io ne ho alcune ne ho scaricate alcune e eh, prendo questa qua, MON1, ad esempio, la estraggo e vado, come vedete vi danno subito eh, la, la struttura, cioè eh, di dove andare a installarla, e eh, questa qua addirittura è Monster Energy. Allora, qui ragazzi non ci sono i DDS, quindi potrebbe essere un problema, quindi affrontiamo un, pro un problema alla volta. Tecnicamente io prendo questo file, lo copio, d'accordo, e lo vado a mettere sotto eh, proprio questa NK3611 eccetera. D'accordo? La metto qui dentro, la copio e torno sul gioco, vado di nuovo sullo showroom e faccio, appena ha finito di caricare, sotto livrei, ricarica. Quando ha finito di ricaricare vado a vedere se l'ha presa. E dovrebbe trovarsi qui nelle varianti, se scorro le freccette, come monster, dovrei trovare qualcosa come monster. Intanto vedete io ho installato questa qua è quella di Fabio, ancora è Fabio, questa è l'alternativa 5 che propone direttamente la Studio 397, la Falken, vediamo se ho la Monster, eccola qua, funziona, questa qui funziona, quindi questa è la Monster che è installata. Fin qui tutto bene, però nel caso in cui non dovesse prenderla, e vado a prendere nel caso specifico proprio questa qui andiamo indietro usciamo dal gioco e andiamo nel mass utility che è questa qui e andremo a fare l'open a mass or lose file quindi io apro e come vedete già l'ho preimpostato perché si apra eh, appunto nella directory che abbiamo creato e se vado a prendere proprio la eh, mon 1, monster 1 e ci clicco sopra mi ritrovo con tutti i dds quindi nel caso in cui il punto alto non funzionasse ragazzi, questo è semplice fate tasto destro, estrai quindi lo facciamo, lo mettiamo eh, sul, sul desktop sono tre file, ce li ricordiamo questo lo posso chiudere eccoli qua, 1, 2 e 3 basta fare taglia installarlo, eh, copiarli, incollarli scusatemi sotto la directory che abbiamo eh, creato inizialmente, li incollo e praticamente mi ritrovo con i DDS in mezzo e come al solito su R Factor 2 non lo faccio adesso ragazzi che riavvio showroom, ricarica e vi ritroverete con i, eh, la nuova skin. Un accorgimento ovviamente dovete assicurarvi che le skin che state scaricando installando abbiano un nome diverso nel senso che tutte le skin tecnicamente hanno i creatori di queste skin mettono sempre alt eh, alt1, alt2, alt3 abbiate l'accortezza di cambiare il nome di tutti i file perché se questi tre file si fossero, sta fossero stati rinominati come alt1 avrei dovuto cambiare e mettere un nome comune ai tre perché altrimenti eh, il sistema dice vuoi sovrascrivere quindi questa è un'accortezza ultima cosa da fare è tornare sul gioco perché si ha la possibilità invece di averle come varianti eh, di poter creare un team e quindi ritrovarli eh, dentro i team dell'auto che abbiamo scelto quindi torniamo sul gioco andiamo sempre sul veicolo che ci interessa, come vedete io ne ho creati ne ho creato uno si chiama Pink allora io vado su Porsche 991 una, una, scelgo una macchina diciamo ufficiale vado su Showroom mi scelgo sempre la monster eccola qua in questo caso non ha numero se non sbaglio no non ha numero e se voglio fare un team con questa auto qua basta che faccio crea quindi la chiamerò new driver il nome del pilota vediamo che so monster giusto per farvi vedere il team monster 1 ad esempio card description mettiamo Porsche e car number che so 100 e quindi faccio accetta a questo punto automaticamente andrà a creare una, una sottodirectory ehm, dove ha creato la prima directory che abbiamo fatto a inizio video e adesso ve lo farò vedere quindi ci metto un po' a elaborare e qui non ci saranno più varianti normalmente anzi sì ce ne sono però se torno qui eccola qua Porsche 1.83 che è il nome della descrizione della macchina se vado nello showroom e la seleziono sarà qui normalmente e non ci sono varianti perché fa parte di questa squadra quindi ecco qua adesso vi faccio vedere cosa ha creato se faccio esco dal gioco chiudo qui come vedete siamo nella cartella che ha creato inizialmente se io torno su quindi torno qui monster me l'ha creata eccola qua e dentro ha copiato i file dds.mas che erano presenti quindi ecco qua ragazzi come si fa a installare eh, una skin personalizzata quali possono essere le difficoltà e come fare nel caso in cui aveste dubbi o ci sono dei passaggi che non sono abbastanza chiari, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto, ditemi la vostra o se avete una tecnica diversa o se c'è qualcosa di più facile, eh, rimango a disposizione. Io vi ringrazio per avermi seguito un'altra volta in questo video, noi come al solito ci vediamo prestissimo, e mi raccomando, un pollice in su se vi è piaciuto questa, questo mini tutorial, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, ciao!